Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video no, Non sono rincoglionito, forse sì, volevo soltanto cambiare un po' Saluto al video ma senza stravolgerlo troppo perché mai voi siete i Colors Bene, come avrete letto dal titolo ci, ci troviamo davanti alla prima challenge del canale Ma adesso dovrete perdonarmi se questo video sarà un pochino più lungo Però io ho visto una cosa molto succulenta mentre seguivo un video eh, più per le ragazze però chissà magari mi sta seguendo qualche ragazzo che si trucca e eh, io vi devo necessariamente dire questa cosa anche se non mi coinvolge mh, direttamente allora eh, una mia amica di youtube che si chiama Carlotta del canale le note del silenzio SMR che vi lascio in descrizione eh, ha scoperto un uh, particolare tipo di, di salviettine struccanti che non sono es esattamente usa e getta ma uh, le potete riutilizzare fino a circa 200 volte e voi direte Riccardo ma le salviettine struccanti una volta utilizzate si buttano no perché questo, questo particolare tipo di salvettine struccanti sono lavabili O a mano o mi pare anche in lavatrice mm, vorrei dire stupidaggini. Comunque nel link che vi lascio c'è scritto tutto Se non sbaglio eh, si tratterà di un link di Amazon francese Perché lei è italiana ma vive in Francia eh, Però insomma io credo che si vede nel motore di ricerca um, tipo salvitini struccanti lavabili qualcosa del genere volete eh, esaminare altri venditori le troverete comunque cioè, io ho visto un video dove le si strucca se, le, se andate sul suo canale cercate l'unico mi strucco con voi l'unico mi strucco con voi avrete la prova di quello che sto dicendo bene fine della pubblicità occulta l'azienda non mi ha pagato per fare questa pubblicità credo che per questo video mi ci vorranno assolutamente due clip non è, non è assolutamente il video ideale da fare mh, con una tosta che ancora non è passata del tutto però io volevo troppo troppo fare questa challenge allora si tratta come avrete letto dal titolo della prova a non stonare challenge eh, la prova a non stonare challenge cioè, diciamo che il nome è abbastanza chiaro Do dovrò cantare delle canzoni forzandomi di non stonare e alla fine eh, ci saranno dei tag anzi no mm, siccome devo per forza dividere la clip in due facciamo che taggo adesso allora io vorrei vedere questo video fatto da la mia amica roberta salvari della pagina dai robs ti manderò questo video Robi ti avevo promesso che ti avrei taggata in qualcosa e eh, voglio vedere, que vorrei, pardon, vedere questo tag fatto da te vorrei vedere questo tag fatto da il mondo di crafty mari uh, Sperando di non aver sbagliato nome Perché hai cambiato due o tre nomi Insomma voglio vedere questo video fatto da Crafty CraftyMai Vorrei vedere questo video fatto da Momissima E Vorrei vedere questo video fatto da Sofis E basta così Vi manderò ragazze il link al video Non appena questo video sarà online A meno che voi non lo vediate Prima di me E allora vabbè sarà inutile a quel punto che io vi invii il link ho scelto eh, peraltro delle canzoni abbastanza difficilotte per cui per cui dico spero e eh, non mi bacchettate troppo per la tosse perché io non ce la facevo più volevo assolutamente fare questo video boh eh, io Proverei con la prima canzone, se per caso il video si bloccasse prima della fine la rifarò eh, Spero di no perché voi potreste dire a questo punto che sto barando Però quando hai una memoria carta del cavolo così succede Allora, mentre carico un attimo, ve la presento un attimo eh, La prima canzone che vi voglio cantare è Allegria del Cirque di del Cirque du Soleil non è che io abbia in realtà uh, le doti vocali per l'originale, infatti vi, vi eh, dico con estrema sincerità che non canterò in originale, ma bensì ho trovato un uh, video con la voce modificata in modo da sembrare maschile ed è l'unica tonalità che io riesca a raggiungere. E quindi canterò con quella sperando che il, eh, il risultato sia. Mm, Ottimale, migliore. Allegria, come un lampo di vita, allegria, come un pazzo gridare allegria, del delizioso grido, della ruggente pena seren, come la rabbia di amar, Alegría, como un asalto de joya Alegría, a sea a spark of life shining Alegría, a ir young sing Alegría, beautiful roaring scream Oh, joy and sorrow, so extreme There is a love in me raging Alegria A joyous magical feeling Alegria Come un lampo di vita Alegria Come un pazzo gridar Alegria del delituoso grido, bella urgente pena, seren. Come la rabbia di amar, allegria, come un assalto di gioia. Del delituoso grido, bella urgente pena, seren come la rabbia di amar, allegria come un assalto di gioia Bellissimi Colors, mi ero dimenticato ora l'altro pezzettino e approfitto ora per citare i creatori in realtà non penso proprio che sia un caso il fatto che io mi sia dimenticato perché ne ho conosciuti due e non è andata bene, il terzo non lo conosco, non vi dirò chi, però eh, vi dirò i creatori. I creatori sono trillona 87 scritto con la Y, mi raccomando se ve la potete andare a cercare. E poi eh, Demon Petrova, scritto Damon, e eh, La Manola VIP, scritto tutto attaccato, con le prime le iniziali eh, maiuscole. Eh, ve l'ho detto perché sinceramente preferisco non metterli manco in descrizione se siete curiosi, insomma ve li andate a vedere non voglio dare la mia opinione perché sarebbe influenzata e eh, non voglio influenzare nessuno la eh, seconda canzone che vi vorrei cantare è un successo penso in realtà un po' poco conosciuto di mio Martini a meno che voi non siete proprio super fan di mio Martini che ho uh, scoperto grazie al mio amico che ho scoperto grazie al mio amico Dario Gai infatti sono un po' emozionato uh, cantante anche lui sono un po' emozionato perché appunto uh, vorrei fargli vedere questo video e lui non mi ricordo se ha mai sentito la mia voce cantare e speriamo che di non fare le insomma infatti darò anche un'occhiata al, al testo per evitare di di dire troppe castronerie andiamo io ho, ho sbagliato ho sbagliato praticamente quasi tutti tutti uguali quindi temo che la prova non stonare challenge possa considerarsi abbastanza pezza ma ma in realtà io volevo fare come ha fatto Ache ah, Mitica, che è la ragazza da cui ho visto questa challenge, che vi ha fatto tre canzoni e mi era pre preventivamente preparato un karaoke, un karaoke già adattato per non darvi troppi tempi morti. Eh, per non darvi troppi tempi morti mi ero preparato questo karaoke adattato di mm, della canzone eh, del film eh, ribello of The brave eh, il titolo in italiano è il cielo toccherò qualora vole voleste andare ad ascoltarlo in italiano ma io sinceramente eh, preferisco eh, la versione in inglese, la versione in italiano mi pare dovrebbe essere stata cantata da Noemi e sempre se non mi sbaglio dovrebbe essere la doppiatrice anche di Merida, la protagonista principale, credo mentre sono sicuro che mm, l'interprete inglese sia Julie Fowles, non so come si dice comunque è scritto F-O-W-L-I-S e, e io canterò o meglio, proverò a cantare la versione in inglese perché, um, sinceramente, è quella che um, mi piace di più. In inglese il titolo è Touch the Sky. Si sa che noi abbiamo sempre delle traduzioni, no? Mm. When coins calling... And the sky is clear and bright, misty mountains sing and beckon, lead me out into the light. I will ride, I will fly, chase the wind and touch the sky. I will fly, chase the wind and touch the sky. Where dark woods I secrets and mountains and fields and bold deep waters or reflection of times lost long ago, I will hear their every story, they call to my own dreams, be as strong as the seas are stormy, and proud as an ego scream,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 si è costretti purtroppo dalle circostanze a, ad abbandonare una propria passione a livello di studio, di studio, no, di studio uh, professionale, i risultati sono st stonature. a parte che vabbè ho voluto, ho voluto farla lo stesso nonostante la fosse non fosse ancora passata. Semplicemente perché ragazzi è dalla fine di ottobre che sto, combat sto combattendo con questa tosse maledetta e ho preso il Takiflutech, eh, ho preso il DixVaporub, sono andato dal medico, mi sono fatto dare l'antibiotico, ho finito l'antibiotico, continuando a prendere eh, sciroppo sera, però ancora non ci siamo, quindi eh, purtroppo ahimè, chiaro! dichiaro che anche a meno che, a meno che io non mi senta meglio quando mi riascolterò nell'editare questa sfida mi sembra abbastanza aperta però vabbè mh, farò il furbo non ve la, non ve lo darò ad intendere nel titolo <ride> semmai lo scriverò nella descrizione dove comunque vi invito ad andare perché eh, cioè Insomma la, la spiegazione un pochino di questa challenge I creatori ve li dico nel video Perché così fra le altre cose siete Costretti a guardare i video tra virgolette. Spero che questo video vi piaccia vi sia piaciuto Spero che YouTube non mi pacchetti troppo Semmai dichiarerò la verità Ossia che ho fatto le cover Perché di cover si tra Io mi sono divertito Spero che, altri che vi siate eh, divertiti almeno quanto me eh, Vi saluto Vi ricordo comunque di passare da tutti i canali che bene o male ho menzionato Anche i taggati se volete Li ho, ch ho chiamati proprio con il nome del proprio canale Anche Roberta Salvati e No no mm. Li ho chiamati con il nome del proprio canale A parte eh, Roberta Salvati Il cui canale si chiama proprio Dai Erobs Ok, dai, quella c'è quella domanda Quindi se volete passate da questi canali eh, Iscrivetevi Fra parentesi Lo sapevo che questo video sarebbe venuto troppo lungo Io cercherò di fare quel che potrò con i tagli Però eh, non vogliatevi troppo male Quel che stavo dicendo è Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti Attivate la campanellina qui sotto Per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo al prossimo che vi prometto cercherò di fare in modo che sia una cosa meno lunga non si sa ancora cosa ciao